Eccolo, buon day, io sono barbuto ma non ho la barba, meglio conosciuto come quello sempre piaciuto <ride> Allora oggi è un giorno importante, non so se vedete ma qua ho un pepito selvatico Oggi è un giorno importante perché oggi proverò, cercherò una fidanzata, un'amorosina per questo metto perché è arrivata allora. loro Cercherò una pepita o oh, no, sono qua con un pepito, lo poso un attimo qua di fianco perché oggi andrò a trovare una ragazza per lui Non so se lo sapete ma penso di sì Pepito dispone, diciamo, di una certa popolarità dovuta al fatto che comunque Barbuto è sempre piaciuto E ha diversi canali Instagram, TikTok Ed è molto, molto seguito per essere un riccio Penso sia il riccio più seguito d'Italia E quindi abbiamo una responsabilità Dobbiamo tenere alto il nome di Pepito Dobbiamo anche trovargli una bella ricetta Scusate se mi sentite un po' rauco Sono le 9 del mattino Anzi forse le 8, le 8 e mezza Sono le 8 e mezza del mattino, stamattina mi sono svegliato e adesso troviamo una fidanzata Pepito, visto che me lo state ripetendo in tanti, prendi un riccio, prendi un riccio, prima di prenderlo vediamo se troviamo una ricetta che, che soddisfi le nostre richieste, la riccia di Pepito deve essere una riccia bella, deve essere una riccia borghese, visto che noi non lo siamo, deve essere una riccia tenuta bene, carina, fotogenica, quindi essendo Pepito il riccio più famoso d'Italia e avendo diciamo questa potenza, questa responsabilità, da grandi responsabilità, anche no, da grandi poteri derivano grandi responsabilità quindi direi che la fidanzata di pepito correggimi se sbaglio deve essere una riccia bella e perché non provare a contattare delle ricette andiamo a vedere se qualche altro riccio dei profili non so una bella riccia americana mm. Ho in mano qua il tablet Pepito è qua di fianco a me Accendiamo Entriamo nel suo profilo Iniziamo a dare un'occhiata Un po' su Instagram Un po' su TikTok E vediamo se troviamo una ricetta Che soddisfi le qualità Da Pepito richieste Ovvero borghese Bella Famosa anche lei Perché no? E straniera Ne vogliamo una, una un americana, Una francesina Un'inglesina Una russa No, cioè non so Non so, non so Adesso vedremo A ogni riccio Lo faremo vedere a Pepito Vediamo la sua reazione non so come possa reagire, non so se ci cagherà Perché lo vedo bello... Di solito la mattina è bello vivace Stamattina lo vedo un po' un po' addormentato Siete che stanotte si è data la pazza gioia sulla ruota? O no? Eh, Pepito, dobbiamo trovare una ragazza qua Sei d'accordo? Se sei d'accordo dammi un bacino Ok, ma ha dato un bacino ragazzi Perfetto Allora io ti rimetto qua sul tuo trono tra poco ti riprenderò Benissimo, c'è Spillo qua sotto che è un po' gelosino Vieni, ti faccio vedere anche a te, vieni Io ormai lo sapete... Eccolo, sono un po' come Dottor Dolito, parlo con gli animali Allora io direi di fare una bella ricerca su Instagram, cercare una bella ricetta e poi andare su TikTok Allora in inglese riccio si dice Edge Hog, se non sbaglio, Edge Dog, una roba del genere quindi se Instagram sta via qua, fa anche un favore. Accediamo col profilo di Pepito. Pepito il riccio. Questo video è un po' come tipo Francesco il niño, Però tipo invece di fingermi, eh, mi fingo il mio riccio. Perché in realtà non è lui che scrive, ma sarò io. Quindi spero che siate contenti di questo ritorno un po' bizzarro. Io sono sicuro che riusciremo a trovare una ragazza Pepito. Perché come ben sapete io sono un gran conquistatore. Non sia mai... Magari troviamo un riccio di qualche americana. Non so, Edison non ce l'ha un bel ricetto. Edge. Hogger. Allora qua c'è questo riccio Giapponese credo sia Pepito guarda che bello questo riccio no, Scusa eh dove sei Pepito scusa se se la disturbo Scusa se la disturbo Pepitone però Allora vedo che già annusi Aspetta che abbasso un po' la telecamera Se no non vedete Pepito Io vedo che già guardava eh Oh oh E sei un mastro lindo Pepito sei proprio un mastro lindo Allora bastiamo un po' così Mi si vedono i pantaloni Non sono tanto, ragazzi Sono i pantaloncini da calcio Questo è il mio solito outfit Da qua in su Bello vestito bene sotto Ho oh, quasi sempre dei pantaloncini Guarda un po' Pepito Guarda qua Oddio oh, Stavo facendo un bel casino Guarda qua Pepito allora, un riccio giapponese potrebbe essere interessante, ma lo vedo un po' lontano, tu che dici? Anche l'America è lontana, però in Giappone, non lo so, io ci vorrei andare tanto in Giappone, potrebbe essere una buona scusa, Pepito, quindi fatela piacere. Questo riccio ha 435.000 followers Pepito vuole scappare da me, verrò denunciato presto al WWF per maltrattamento di animali. Guarda qua, Pepito, guarda, oddio, si sta per mangiare un verme vivo. Allora, se ti piace vai incontro al riccio, se non ti piace vattene. Guarda qua. Oh, sembra piacere. Attenzione che questo si sta per mangiare un verme vivo, eh? Non lo mangia? Lo lascia andare via? Pepito nel frattempo se ne è scappato. Cosa vuoi della mia vita? Hai fatto il giro? Vuoi tornare sul tuo trono? Torna sul tuo trono, Pepito. Se fai troppo il comodo te la devo trovare io. Cioè, mi devi aiutare, Pepito. Bravo, vieni qua. Bravo, bravo, vieni qua. Vieni qua. Non te spillo. È riccio. Dove va? Si va a mettere il comodo sul divano? Sta scappando Vuole buttarsi Allora questo qua è un riccio carino Io lo scriverei Sembra una femmina sembrerebbe una femminuccia Da quello che vedo Ragazzi questo riccio fa delle foto incredibili Tanto abbiamo un incontro qua Non so se si vede Si vede Spilla è andata a rompere le scatole a Pipito Allora Bello Questo riccio ragazzi fa delle foto incredibili Quasi così Pepito, ne copiamo qualcuna Mi fa paura quando va dietro di me Perché quando va dietro di me vuol dire Solo una cosa Che vuole punzecchiarmi il sedere È una cosa che gli piace Non l'ho mai capita Viene tutto tranquillo Fa per accarezzare un po' Pum Mi punge Dov'è? Capito? Sì, è proprio qua dietro di me è proprio qua Va bene, proviamo a scrivere E scriviamo Hi I'm Se sono un po' scarso con l'inglese Ragazzi, non, non insultatemi Non voglio usare Google traduttore Perché Pepito Oh, Pepito eh, Mi devi... Vieni Mettiti qua Allora, le, le stiamo scrivendo I'm Pepito Dov'è l'apostrofo? Madonna sembra una vecchietta che non sa usare Non sa usare il tablet Allora hi per la quindicesima volta Dov'è l'apostrofo? Eccolo qua I'm Pepito The most popular hedge Il correttore mi corregge in italiano Ma io voglio scrivere in inglese Popular Hedge Hog in Italy Eh uh, che mastro lindo uh, I, I'm Pepito, the most popular age in Italy Come stai? Uh, war, how are you? Ci mettiamo magari anche dei cuoricini? Vogliamo metterci dei cuoricini, Pepito? Quello non mi piace Ci mettiamo innanzitutto le mangi del riccio Poi ci mettiamo anche dei cuori Che dici, Pepo? Andiamo mandiamo questa qua Con un bacino e la facciamo Hi, I'm Pepito, the most popular Edge Hawk in Italy. How are you? Vediamo se, chissà, magari risponde. Pepito, qua se, se facciamo colpo, facciamo colpaccio: eh 435.000 follower di Riccio. È bella famosa questa, Pepito. Qua fai il colpaccio: c'è anche questa, c'è anche questa. Attenzione, Lionel The Hawk: 146.000 follower. Scrive in inglese, è di Charleston, che non so assolutamente dove sia però non so se è un maschio o una femmina questa, vediamo un po' ah hanno fatto anche loro le maglie con riccio perché io ho fatto una mascherina e forse tra poco non so se avete visto qualche spoiler ma potrebbe uscire una felpa con il riccio con Pepito ci hanno plagiato perché di recente già su Instagram ho visto che ci hanno plagiato il merch non vorrei che la voce è andata oltre oceano ovviamente si scherza No, a parte gli scherzi, link in descrizione nel primo commento per il merch di Barbuto sempre piaciuto, se anche voi volete un pezzo di Barbuto sempre piaciuto, felpe, mascherine, magliette, tra poco uscirà anche qualcosa di nuovo, io vi lascio il link. Questa qua brilla col flash, refletti. Guarda questo come fa il bagnetto bene e tu sei il riccio più famoso d'Italia, abbiamo delle responsabilità e ancora hai paura di fare il bagno, dopo mesi ormai che abitiamo insieme, vergognati. Eh? Capito? Questa è una foto che in realtà potremmo copiare. Non so voi, però. Non capisco se un maschio o una femmina. Non ce l'ha scritto in bio. La nostra mamma è Anna. Vabbè, riscriviamo lo stesso. Hi. Cambiamo un po' il messaggio. Hi. I'm Pepito. The best edge hog in Italy. Siamo il migliore, capito? Cioè, sei il migliore. I'm Pepito. The best edge hog in Italy. Gli chiediamo... Nice to meet you, piacere di conoscerti Barbuto qua internazionale Vediamo se qualcuno risponde Se entro la fine del video nessuno risponde Vi, vi pubblicherò i screen su Instagram delle, delle risposte Ragazzi, oh, pepito, qua ne abbiamo uno che... Ragazzi, un milione e otto, pepito Pepito qua dobbiamo assolutamente fare colpo, questo è bello, è bello, ma guarda come ride questo, ma Pepito perché tu non ridi mai se sei triste con me? Questo si vede che fa proprio una vita da ricco, c'è cioè, un milione e otto, è proprio un riccio diciamo, eh. non so se, guarda che fotoni che fa, Pepito qua dobbiamo plagiare, eh? qua dobbiamo copiare, è col gattino, scriviamo, ai. Qua andiamo un po' sul tranquillo perché questa qua diciamo sicuramente avrà un sacco di messaggi I, I'm Pepito Non c'è bisogno di altre presentazioni Facciamo anche noi un po' I'm Ok Questi qua ci vedo Guarda che bei profili che hanno Noi abbiamo dei profili Pepito Pepito cagami, dove sei? Pepito Guarda questi che profili che hanno Voglio dire è, è, Hai ragione anche tu che può essere colpa mia Perché sono io che ti curo il profilo Però cioè, Guarda questo Guarda Pepito guarda Ah ti interessa questo qua? Allora anche te sei attratto dai follower, come un sacco di persone. Non ti vergogni? Guarda che ancora guarda. Pepito, non ti vergogni? Solo perché ho un milione e otto sei così interessato? Ah, ah mi risponde anche. Va bene, allora, su Instagram abbiamo visto già abbastanza profili. Io direi di andare, barbuto, qua nazionale, andate a seguirmi su Instagram. Pepito, non ti... No, stai esagerando adesso, eh. Adesso direi di andare su TikTok perché vediamo anche diciamo le performance di questi, di questi ricci, che ne dici? Edge hog, cerchiamo quest'hashtag, vediamo un po' cosa ci esce Pepito mm. Oh che cucciolo, non lo so questo qua ti devo dire la verità, non, non, mi, non mi convince, non mi convince Pepito, decido io per te Questo mi convince, anche se ancora non l'ho visto Oddio Questo va contattato Non ha il profilo Instagram Questo qua è un riccio albino Oh che bello ragazzi Questo è un riccio albino Facciamo lo screen Lo contattiamo Non so come si faccia lo screen Non capisco perché non si sente il volume Ah no scherzavo sì, che si sente L'abbiamo appena sentito Scusate ragazzi sono un po' addormentato Questo è quello di prima Attenzione qua ne abbiamo un'altra eh I'm on vacation Eh, eh vabbè sto volando Eh capito, questa è già occupata ah no è un peluche quello pensavo fosse un cucciolo che figata bellissimo questo è, mis ah, quello è quello di prima qua abbiamo un riccio ma quello è un peluche o un riccio? ma è un peluche spero ma come li tiene? sono bruttini questi qua attenzione abbiamo un altro no è sempre lui c'è solo lui su tiktok damn the edge edgy capito? capito questo è uguale a te anche lui ha paura del bagnetto? anche lui o anche lei Scopriamo subito se un maschio o una femmina Dan Sarà un nome maschile o un nome femminile? È di Winchester C'è anche un'email C'è anche il profilo Instagram Andiamo a vedere il profilo Instagram Di Dan The H.O.K È un maschietto Che peccato Però magari po possiamo comunque contattarlo per un'amicizia Magari lui ci sa dare qualche consiglio Hai Una collaborazione Per trovare una fidanzatina Hai Hai pepito Benissimo ragazzi Allora Dobbiamo aspettare che il nostro Pepito abbia una risposta Tu che ne dici? Ti vedo d'accordo Dobbiamo trovare assolutamente una fidanzata a Pepito Pepito ha detto che vuole una fidanzata che sia di un altro paese Quindi straniera, la vogliamo straniera Vogliamo americana, parigina, inglese quindi magari se trovate dei profili che possono essere adatti per il nostro Pepitone, scriveteci, scrivetemi, scrivete a lui su, su Instagram. Io mi stavo chiedendo, no? Vieni un attimo Pepito, ti metto un attimo qua così ti metto comodo al calduccio. Stavo pensando, ma i padroni di questi ricci a cui abbiamo scritto, quando vedranno il messaggio cosa diranno? Diranno chi è che c'è dietro qua? Non può averlo scritto lui. Oh no? Allora speriamo di trovare una ragazza pepito Io vi do novità Se invece voi avete dei, dei, dei ricci ragazzi Voi parlo con voi proprio E vogliamo fare, far, fare un po' di conoscenza ai nostri ricci Fare un po' di amicizia Vedo che lui annoisce molto Andate su TikTok Fate un bel duetto con un mio TikTok In cui ho pepito Che io li guardo tutti Taggatemi perché sennò non riesco a vederli E valuterò se avete delle ricce belle Potrebbero fare il caso di Pepito Se conoscete dei ricci stranieri Contattateci Se invece sono vostri Dei miei funs, Dei miei invertebrati Dei miei mastrolindi Dei miei fans Allora possiamo fare un'eccezione O no Pepito Direi di sì Da questo video un po' così Un po' divertente è tutto Da Barbuto è tutto Ci vediamo venerdì Perché ogni mercoledì Ogni venerdì Ogni domenica Di 18 Esce un video su YouTube Seguitemi perché tutti i giorni sono in diretta sul canale Viola, non lo voglio più dire perché sennò mi bloccano il canale. Trovate comunque tutto in descrizione. Pepito mi vuole assalire. Quando fa così sta per cagare in mano, quindi io vi saluto. Ciao belli. Spero vi siete divertiti, questo era un video un po' così.